Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca, è stata definita la tragedia dell'indifferenza, si è spento dopo un mese e mezzo di agonia in un ospedale di Roma, l'artista Francesco Sandrelli, pittore di 53 anni, originario di Cortona, era anche un agricoltore, aveva avuto un terribile incidente stradale lo scorso 6 febbraio lungo il grande raccordo anulare, la sua auto aveva preso fuoco e nell'intento di salvarsi era stato eh, inghiottito dalle fiamme. Tanti gli automobilisti che passando di lì avevano realizzato filmati per poi condividerli sui eh, social e c'è chi dice appunto che probabilmente eh, poteva invece essere eh, magari soccorso in maniera più celere. Ovviamente non sta a noi insomma, giudicare quello che è accaduto ma di fatto la morte di questo artista è un po' diventata un caso e eh, su questo c'è anche il messaggio del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, pur essendosi trasferito da Cortona, era molto legato a questa terra, ha detto non possiamo restare indifferenti riguardo a un episodio così come del resto ci è stato rappresentato, ci auguriamo che venga fatta luce. Carabiniere libero, libero dal servizio nota il furto di un borsello in un supermercato e ferma. La ladra è accaduto a Montevarchi, vittima un'ottantenne a cui appunto era stato rubato il borsello. Il carabiniere addirittura inseguito in auto. La ladra poi sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno che l'hanno fermata. La donna è stata denunciata. Sono sempre di più i furti dei catalizzatori nelle auto, sono accaduti nelle ultime ore anche nel territorio aretino a Fargola. Ai ladri sarebbero proprio le tracce di metalli nobili che si trovano appunto all'interno dei catalizzatori palladio, platino e rodio. I casi nell'aretino, come dicevamo, si stanno moltiplicando e i ladri sembra che stiano agendo soprattutto nei grandi parcheggi. 22N pluripregiudicato arrestato dalla polizia per l'ennesimo furto quando invece... Doveva essere agli arresti domiciliari, è accaduto ieri e a fermarlo è stato, sono stati gli agenti della squadra mobile di Arezzo assieme al personale delle volanti. L'uomo aveva rubato tre paia di occhiali di ingente valore lo scorso 27 marzo, poi grazie alle immagini di videosorveglianza del negozio è stato appunto riconosciuto, rintracciato e arrestato. È stato trasportato al carcere di Arezzo e adesso oltre che di furto dovrà rispondere anche di Evasione. E adesso invece tocchiamo un tema che fa molto discutere, l'Europa richiama l'Italia che con lo stop alla registrazione dei certificati di nascita di figlie e figlie di coppie omosessuali porterà inevitabilmente ad una forte discriminazione contribuendo alla violazione dei diritti dei minori, questo appunto ci dice l'Europa, noi abbiamo raccolto la testimonianza di una famiglia omogenitoriale di Arezzo. La sensazione è una sensazione proprio di essere in apnea, se, se qualcosa, qualsiasi cosa dovesse succedere a me, <coughs> i nostri figli eh, non sono tutelati. Io per lo Stato non esisto, sono una mamma a tutti gli effetti, faccio la mamma tutti i giorni ma sono fantasma per, per, per lo Stato. Le persone alle fine discriminate in questa situazione sono principalmente i figli, i nostri figli. La storia di Valentina Eretra è la storia di tante famiglie arcobaleno. Unite civilmente dal 2013, sono mamme di due bambini di 9 e 3 anni, ma sola Eretra è riconosciuta dallo Stato come madre dei piccoli. Non abbiamo mai riscontrato nessuna difficoltà dai pediatri, medici, ehm, le nostre educatrici a scuola, il maestre, hanno sempre trattato Valentina come mamma e i nostri figli eh, così come figli con due genitori. punto. Abbiamo incontrato altre tipologie di, di problematiche. Le difficoltà sono queste, allora, il, il fatto che non posso... Se succede qualcosa mh, ai bimbi a livello di salute io non posso firmare nulla, non posso prendere decisioni perché non, non esisto, non ci sono. Non posso prendere permessi se i bambini si ammalano e quest'anno è successo molto. Eh, quando per esempio eh, non posso portarli all'estero da sola. La coppia inizialmente aveva tentato la strada della trascrizione degli atti di nascita. C'è stata rifiutata, abbiamo portato il comune di Arezzo in tribunale, abbiamo perso. Quindi ad oggi l'unica nostra possibilità per vederci riconosciute entrambe è quella di fare la cosiddetta step child adoption, cioè l'adozione speciale. Quindi abbiamo iniziato un percorso di adozione, cioè io, madre non biologica, ho richiesto l'adozione dei miei due figli e siamo ancora dentro questo percorso, che è un percorso molto lungo, dispendioso a livello psicologico, economico con visita di assistenti sociali a casa, con i colloqui con il tribunale, per, che valutano e verificano se effettivamente io sono la madre dei miei figli e se sono una madre adeguata. Quanto pesa psicologicamente? È, molto, è stato ed è molto molto impegnativo, ma... Ad oggi è l'unica strada per vedermi riconosciuti i miei figli e quindi la percorriamo insieme. Per le famiglie Arcobaleno sono senza dubbio settimane di passione. Prima lo stop alle registrazioni di coppie omogenitoriali, poi il parere negativo del Senato sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea di libera circolazione dei certificati di nascita ed infine la condanna del Parlamento Europeo all'Italia e al governo Meloni. Spaventano questi nuovi passi del governo? Sì, mi spaventano perché eh, proprio perché non c'è un riconoscimento di tutti i cittadini e cittadine che vivono in questo paese. C'è sicuramente una, una volontà politica di discriminare che è forte ed è anche um, violenta però allo stesso tempo eh, c'è stata anche una grande reazione di solidarietà di vicinanza quindi sia da parte dell'opinione pubblica che è molto avanti e rispetto alla politica ma anche ringraziamo come famiglia arcobaleno tutti quei sindaci e quelle sindache che stanno dimostrando solidarietà che stanno anche disobbedendo alla legge però bisogna andare oltre questo, cioè ci vuole una legge che tuteli queste bambine e questi bambini, quelli che già ci sono, e sono oltre 150.000, e quelli che stanno per nascere e quelli che nasceranno, perché le famiglie omogenitoriali esistono, ci sono, le persone omosessuali hanno volontà di essere genitori, lo stanno facendo e lo faranno. Da oggi presso la Questura di Arezzo prende servizio il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Amelio Menguzzo proveniente dalla sezione Polizia Stradale di Siena che ha diretto fino al gennaio 2021 ad Arezzo, si occuperà di Polizia Amministrativa, in questa foto lo vediamo proprio insieme al nostro questore, a lui vanno ovviamente gli auguri di buon lavoro. Il Comune di Bucine si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari legati all'inchiesta CheU nel Consiglio Comunale di giovedì scorso, dopo che sono stati condivisi alcuni emendamenti del testo. Tutta l'Aula ha votato la mozione presentata dalla Lista Civica Alleanza per Bucine, che impegna appunto il Comune in questa costituzione di parte civile soddisfazione da parte della lista una vittoria scrive per noi certamente ma soprattutto una vittoria per i cittadini di Bucine la cui amministrazione potrà essere risarcita per i danni ambientali e di immagine che ha subito e eh, subirà e che eventualmente verranno eh, accertati adesso torniamo a parlare di covid perché come sapete tra poco appunto, il covid verrà diciamo così, declassato da pandemia a endemia quindi una influenza, come si suol dire, endemica e appunto non pandemica. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici di Arezzo, Droandi. Non la definirei una semplice influenza perché le varianti sono sempre in agguato e non si sa perché nessuno di noi lo sa se e quanto queste varianti future saranno più o meno patogeneticamente pericolose rispetto al Covid originale, a quello che si chiama il virus selvaggio. Non lo sappiamo. Sono ancora una volta le varianti a preoccupare, mentre il Covid sembra avere sempre più i contorni di un virus endemico. Se infatti in Italia gli ultimi dati testimoniano come oggi si simile a una comune influenza, in alcune aree del mondo il virus torna a preoccupare. In India la nuova variante, chiamata Arturo, sembra infatti inarrestabile. Non sappiamo quanto sarà aggressiva e quanto sarà pericolosa per i nostri... I, i nostri... Per noi, per tutti noi. Io credo che il Covid abbia rappresentato veramente un qualche cosa di epocale che, ci ha, che ha dimostrato a tutti noi quanto eh, siamo fragili di fronte a eventi di questo tipo. Noi sapevamo, perché la storia ce lo diceva dalla spagnola, che prima o poi avremmo avuto una... Come dire, una... Eh, in qualche misura una nuova pandemia, perché questo ci avrebbe. la storia questo ci insegnava. Non eravamo pronti, da ora in avanti dovremmo esserlo. I dati comunque stanno migliorando significatamente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei prossimi mesi potrebbe arrivare la dichiarazione di fine emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale che porterebbe dunque allo stop del tracciamento. È un po' l'evoluzione naturale di questa situazione e non ci si può fare le grandi cose ovvio, è un qualche cosa che rientra nella normalità della situazione, mi piace fino a un certo punto, ripeto ancora una volta dobbiamo mantenere alta l'attenzione. Negli scorsi telegiornali vi abbiamo proposto la testimonianza dei genitori di Federica Canneti, la giovane 22enne morta in un incidente stradale lo scorso ottobre a Vitiano lungo la regionale 71 che si erano spesi per sostenere la campagna sulla sicurezza stradale portata avanti dal comune di Castiglion Fiorentino con l'esposizione di un'auto incidentata nel piazzale principale del paese ma anche altre iniziative La, una delle più importanti prenderà il via proprio domani primo aprile l'associazione DOG, operatori di strada di fronte a Porta Fiorentina avranno una postazione fissa con all'interno materiale di prevenzione e materiale informativo sull'alcol e sulle azioni connesse appunto al binomio alcol e guida i ragazzi ma insomma tutti coloro che si avvicineranno potranno effettuare anche addirittura un test che appunto simula proprio gli effetti dell'alcol l'altro appuntamento è in programma per sabato 15 aprile Doggy Bag si chiama così, la borsetta che solitamente viene chiesta eh, al ristorante quando non si finiscono le pietanze e appunto si portano a casa. Un modo per risparmiare, anche per rispettare l'ambiente, che adesso entra anche nelle scuole, c'è una scuola pilota aretina che l'ha sperimentato. Se non mi va più, chiedo la doggy bag. Se non mi va più, chiedo la doggy bag. Qui, se non mi va più. Le doggy, Le doggy bag per ridurre lo spreco alimentare nei ristoranti arriva così dagli studenti del liceo Colonna di Arezzo un progetto di sensibilizzazione. Vogliamo portare un tema attuale e allo stesso tempo far sì che ogni fascia d'età potesse prenderne atto e quindi abbiamo proposto appunto lo spreco alimentare perché è un tema molto diciamo, presente nelle nostre vite quotidiane di tutti i giorni, sia in un fronte diciamo, economico che in un... Un fronte diciamo, ambientale, lo spreco è molto e tanto e quindi diciamo, abbiamo cercato di sensibilizzarlo al massimo. Le doggy bag sono vaschette dove riporre gli avanzi, una prassi particolarmente diffusa all'estero per evitare di buttare alimenti ancora commestibili ma poco conosciuta in Italia. Soprattutto tra noi adolescenti è molto poco conosciuta. Gli studenti dopo una prima fase di studio per capire l'entità del fenomeno dello spreco alimentare hanno strutturato un'azione concreta per affrontare la problematica coinvolgendo anche ristoranti e aretini. Si chiede se appunto viene, se si conosce la doggy bag e se si spreca, la quantità di cibo che viene sprecata nelle famiglie, infatti è rivolta a tutte le famiglie ad ogni fascia di età. Una promozione che passa anche attraverso il profilo Instagram a Doggy bag you. Gli studenti sono stati infatti formati da un'azienda specializzata e strategie di business digitale anche per l'utilizzo professionale di questo social network. Su Instagram abbiamo messo alcuni post appunto relativi allo spreco alimentare, qual è il concetto e soprattutto il concetto di doggy bag e, e rivolgersi appunto sia adulti sia adolescenti e anche bambini. No, fermo! Hai detto la scadenza? L'esperienza è stata già proposta a 10 ristoranti aretini. Abbiamo deciso di far distribuire dei, dei cavalieri, che così possiamo dire, eh, al di sopra dei, dei tavoli dei vari ristoranti e speriamo che possa, si possa diffondere questo bel messaggio che vogliamo mandare a tutta la popolazione. Qual è il messaggio? Non dobbiamo sprecare e solamente il futuro avanza. Uova Pasquali al reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo a donarle stamani ai piccoli pazienti del reparto diretto dal dottor Marco Martini è stato l'Inner Will di Arezzo Toscana Europea con la Presidente Antonella Gallorini, la tesoriera Anna Bacconi e la consigliera Bruna Fracassi. L'Inner Will ha già collaborato con l'ASL e con il Calcit per la raccolta fondi destinati ad iniziative legate all'acquisto di dispositivi come ad esempio monitor per la medicina nucleare e con attività di musicoterapia, oggi appunto questo dono pasquale. Torniamo in Valtiberina per parlare dell'associazione La Gattara, lo ricorderete, un caso seguito dalla nostra emittente perché eh, appunto l'associazione la venne accusata di eh, abuso edilizio per le casette che accoglievano circa 40 gatti, casette che adesso dovranno essere demolite e allora Arriva l'appello da parte dell'associazione ad una raccolta fondi, perché i lavori, diciamo così, di ripristino e che vengono comunque richiesti dalle autorità eh, sono piuttosto costosi. Senti, i gattini quindi appunto, perché poi quello che francamente anche a noi preoccupava molto era il fatto che potessero essere liberati gioco forza sì. e quindi eh, possono andare per strada, possono essere oggetto insomma di qualche. Anche dei predatori perché non ci dimentichiamo dove, dove siamo, cioè sono gatti che comunque sia una volta liberati non credo rimangano fermi nello stesso punto e anche se rimanessero fermi nello stesso punto comunque siamo in una, in una riserva naturale dove ci sono volpi, donno, le lupi, quindi... Ver, ver, cioè, se io non faccio questa nuova recinzione eh, sono esposti comunque sia sì a tutto quello che sono poi i rischi del vivere in una riserva. E quindi Eleonora qual è il tuo appello che noi accogliamo e al quale diamo voce insomma? allora l'appello che io faccio è che noi stiamo abbiamo aperto una raccolta fondi sulla nostra pagina internet dove chiediamo aiuto insomma a chi ci segue, a chi ci sostiene anche un solo euro che equivale ad un caffè ma eh, per noi è importantissimo perché entro il 4 maggio dobbiamo aver abbattuto tutto e dobbiamo aver ricostruito tutto eh, quindi abbiamo pochissimo tempo, tanto da spendere perché abbiamo anche i materiali, abbiamo dei vincoli sui materiali da usare quindi quello che già abbiamo non lo possiamo riutilizzare e appunto in pochi giorni dobbiamo risolvere questo problema e a livello economico è importante la, la spesa solo di recinzione parliamo di 6.500 euro solo Grazie. la recinzione, sì poi dobbiamo fare un'antifuga, poi dobbiamo fare le cucce a norma perché più di 10 cucce non possiamo mettere e quindi dobbiamo ricostruire tutto, dobbiamo rifare tutto da capo e il tempo è poco perché se entro il 4 maggio questo non avviene o liberiamo i gatti e dismettiamo tutto oppure ci espropriano del terreno e ci denunciano penalmente quindi andiamo anche nel penale No, direi che è il caso di evitarlo. Senti Leonora, sì, sì, come sì, possono sì. fare? Ecco, nella vostra pagina social sì. Facebook. Nella Instagram, nostra Instagram, pagina Facebook? ci sono i dati di un IBAN dove possono direttamente fare un versamento lì una libera offerta, ci sono i dati Paypal oppure possono accedere direttamente alla raccolta del Growfoundme dove eh, c'è scritto a grandi linee tutto e dove noi giornalmente metteremo ricevute, fatture, foto ora fra oggi e domani arriva il preventivo finale ufficiale, lo pubblicheremo quindi chi vuol donare nella nostra pagina troverà anche tutti i riscontri che quello che andremo eh, comunque a raccogliere sarà realmente utilizzato per questa causa. Uno dei casi più eclatanti fu la famiglia con un piccolo di appena tre anni che aveva la febbre perché c'era stato il distacco nell'abitazione della corrente per una bolletta non pagata. Il gestore Estra subito in quel caso eh, intervenne con l'annuncio anche della dell'azione delle bollette non solo per quella famiglia ma anche ovviamente per tutti gli altri. Eh, rateizzazione straordinaria che adesso Estra annuncia sarà eh, prolungata, eh, c'è cioè dunque la volontà appunto da parte di Estra di Concedere questo a famiglie ed imprese, nello specifico la rateizzazione potrà essere richiesta fino a sette rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro. Siamo alla pagina della cultura, il quintetto IMA per l'ultimo appuntamento di invito di sosta al Teatro Petrarca di Arezzo.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 Fine settimana con l'Antiquaria, questo che avvia il mese di aprile, saranno anche le giornate nazionali delle case dei personaggi illustri, un'iniziativa dedicata ai luoghi che custodiscono la memoria e il lascito dei grandi promossa dall'Associazione Nazionale Case della Memoria. Per, questa, per questo la Casa Museo Ivan Bruschi, che appunto fa parte delle case della memoria ormai da molti anni, propone un ingresso gratuito per domenica 2 aprile. I visitatori potranno scoprire la collezione del noto antiquario e le mostre che sono ancora in essere, la sottilità dell'aria, Rezzo e il suo territorio negli archivi alinari e le banconote della Shoah, storie di denaro nei campi di concentramento. Siamo alla pagina dello sport, un paio di incognite e tante certezze. L'Arezzo riprende dunque il campionato, cavalcando lunga lunga delle sette vittorie consecutive. Sentiamo. E spero e credo che l'unione indisponibile sia Settembre per la È Chiaro ci sono un po' d'abitudine alle porte chiuse, ce l'abbiamo da, da due anni fa, dall'anno di Covid, però insomma... Alcuni di, di, di questi no, no, non giocano nemmeno perché erano i bambini. Come, come reagiremo ecco, a, a giocare in musica senza senza... Poi, poi io preferisco avere sempre i nostri che ci accompagnano dietro, anche come a Livorno. Erano in inferiorità rispetto, rispetto agli altri in maniera tale grande, però sembrava di no, <ride> sembrava di no. E poi, non secondario, il campo di Grosseto era straordinario, siamo in terreno, siamo a misure. Io preferivo giocare il Grosseto a porta aperta e non tifosi. La rosa attuale non è quella dell'andata, quella dell'andata era una rosa che rischiava, questa via attuale, è chiaro. Se iniziamo il campionato con questa rosa, naturalmente non erano in questa posizione classifica. È chiaro, ha avuto problemi disciplinari problemi disciplinari te li porti dietro. E ripeto, io preferivo non avessero avuti, almeno giocavamo là. È chiaro che c'è difficoltà, difficoltà, ma come in tutte le gare, questa ancora di più per la qualità della rosa di Grossete e per la loro posizione Qualcuno dice, no, mi compri sempre la vita, ma io invece a noi non ci sembra. A noi ci sembra invece di aver trovato sempre la strada giusta, più o meno, più o meno. E continuo a ripetere, capito, il calcio. Una rosa o la nostra, capito? In cui io ho fiducia anche nei magazziniere, anzi, tra l'altro, tutti e due molto bravi. Tra ho fiducia anche nell'ultimo della rosa. E sarei un pessimo allenatore se non, se non li facessi girare, se non, se non sfruttassi tutte le, le, le, le belle cose che hanno. Eh. Ma assolutamente, è giusto così. E quasi tutti hanno lo stesso minutaggio, più o meno, insomma, i 10, i 7, 8 che sono stati noi fin dall'inizio hanno quasi più o meno tutti lo stesso minutaggio. E non mi sembra ecco, che, che sia stata una scelta errata, assolutamente. È finita l'epoca dell'11 titolare hanno la maglia incollata e se non sono morti ce sono sempre. Assolutamente, assolutamente. E il sistema cercheremo di fare quello più idoneo per, contro il Grosseo, come credevamo di averlo fatto contro il Monte Sbacato. Il traguardo, eh, io devo parlare a no, ragazzi: diciamo, siamo su una bella autostrada, ci cioè, siamo lanciati belli sull'autostrada, ma ci può essere un incidente anche sull'autostrada. Un diciamo. incidente se non c'è niente e avanti, poi all'improvviso eh, ci può essere un incidente, e bisogna essere bravi e continuare a ripetere: sono queste due. Sono queste due strafondamentali, se ce la facciamo a vincere queste due siamo a buon punto. Come tutti gli come tutti i posti ho fatto un allenatore, non credo ad essere un allenatore che gestisce l'OEA. Credo da, in D specialmente da aver fatto negli anni passati, indipendentemente da come va a finire, sono cresciuti i giovani, i giovani rispetto all'inizio. Eh, mi... Di è sempre riuscito, perché mi è riuscito anche in Stato. Eh, io credo che, che siano diventati determinanti, stradeterminanti per noi. Ed infine chiudiamo con il basket perché al Palaestra arriva il Val di Sieve c'è indubbiamente una striscia molto positiva di vittorie della scuola basket Arezzo, ma insomma è vietato abbassare la guardia.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 Yeah.